Salve e benvenuti alle previsioni del tempo di giovedì 16 luglio 2020, di cui i presupposti in principio di giornata prevedono l'unione delle pressioni nordatlantiche e subequatoriali nel ponente dell'area mediterranea. Questa condizione presagisce un inizio di schiarita generale, radunando la piovosità residua nell'Ibeccio Ligure, per poi estendersi durante il mattino sull'intera regione ed in direzione est, sulle vette nord-orientali e sul Gargano. Successivamente nella seconda parte del giorno è atteso un intervallo pomeridiano di leggere coperture e imprevista prosecuzione da sud alla valle del Po, a discapito dell'emisfero nordorientale del paese, ricevente perturbazioni anche di considerevole intensità tutt'attorno alla gora del Benaco. Relativamente, la direzione media dei venti risulta in prevalente variabilità in previsione dell'incontro sulla diagonale del paese da parte delle pressioni in arrivo, le quali, nonostante lo stato previsto di attenuazione generale delle acque, forniranno nuova energia ai temporali in corso nel tirreno meridionale e su tutta la lunghezza del canale afro-europeo. Si rileva in conclusione il percettibile aumento delle temperature massime e la condizione di generale stabilità o di lieve variazione delle temperature minime registrate nelle ore precedenti, salutando ed augurando buona giornata.